Non, non ci ha visto particolarmente eh, presenti perché non c'erano interpellanze e mozioni che ci riguardano, a meno che non si vada ora all'approvazione di mozioni, ma lo ritengo difficile. In realtà eh, sono state discusse le ordini del giorno della, della eh, prima commissione di controllo e garanzia, in particolare quella che riguardava eh, la cappella del, della chiesa presente all'interno del cimitero di San Piero a Grado, e noi siamo intervenuti perché è la nostra prima interpellanza. Attraverso questa interpellanza abbiamo eh, fatto diciamo, guadagnare all'amministrazione una cifra intorno a 176 mila euro. E siamo intervenuti ribadendo che eh, eravamo già presenti al tempo e l'argomento è stato necessario portarlo proprio in commissione e eh, abbiamo ricordato come fosse un bene. Eh, questo della, della chiesa di, del, del cimitero di San Piero è strappato a, ai contribuenti. I contribuenti praticamente, quest, questa chiesa è nata già con eh, le... Eh, eh, ci pioveva dentro appena finita di, di, di, di completare. Quindi si va a sommare a tutta una serie di opere per esempio in città nelle quali ci piove dalla nascita e mi riferisco all'SMS, e mi riferisco ad esempio al cimitero di, perché l'amministrazione pisana sui cimiteri è un po' latente, al cimitero di Putignano dove anche lì vengono ritrovate acqua all'interno delle, delle tombe. Quindi siamo intervenuti in questo senso e siamo andati all'approvazione del documento ribregato dalla, dalla Commissione già da tempo. Poi siamo intervenuti nell'argomento proposto dal consigliere Logli in merito al trasferimento del Tribunale, eh, proponendo un emendamento, eh, in pratica si proponeva il trasferimento del, tri del Tribunale perché la posizione dove è allocata in questo momento è di difficile gestione e che comunque il, il tessuto cittadino è difficoltoso e si è creato tutta una serie di eh, diciamo, annessi quali uffici che non rendono agevole la situazione quindi il consigliere ha proposto lo, lo spostamento in altre zone. Noi abbiamo posto un emendamento che andasse nella stessa direzione della legge urbanistica regionale, della nuova legge, quella in discussione adesso in regione, quindi ancora più stringente riguardo al consumo di suolo, l'emendamento ci è stato eh, respinto. Quindi è eh, non abbiamo votato l'ordine del giorno perché ci pareva dirimente che il documento contenesse eh, le nuove proposte che noi portiamo avanti a livello nazionale e eh, che sosteniamo anche a livello regionale contro il consumo di suolo. E facendo attenzione che riferivamo al consumo di suolo e non al mantenimento dei volumi esistenti perché poteva anche essere accresciuti i volumi di un edificio già esistente, l'importante era appunto mantenere questo, questa ricitura del consumo di suolo.